Ciao dottor Luigi, benvenuti al Bar 5 Stelle di Pisa. Eh, quattro chiacchiere per cercare di capire qualcosa. Oggi parliamo della sesta porta. La sesta porta è un, uno di quei nomi tra il critico e il poetico che usano di solito i servizi segreti, le forze dell'ordine, per indicare qualcosa senza farsi capire troppo. Per esempio, c'è un'indagine un su, sulla droga del Sud America diventa l'operazione Cilia Celti. Cilia Celti non esistono, però insomma, fa poesia, fa mistero fa ecco, la Sesta Porta, più o meno. Del resto Pisa è fenomenale, abbiamo avuto una serie di imparazioni nel quartiere di, di Porta a Mare che sono state definite ville urbane, penso che è tutto, è tutto un dilemine. Far capire cos'è la Sesta Porta a uno che non è di Pisa è un po' difficile. Eh, per esempio ci venne a trovare uno di Genova, non riuscimmo molto a spiegarglielo, ci, ci ha lasciato un filmato, vediamo adesso. Troviamo eh, nella finanziaria detto patto di stabilità 2, ,2 miliardi e 2 per fare la tavola. Per fare la Tav, che costerà 20 miliardi a debito, project finance, non ve lo riesco a spiegare a voi, siete immersi nel project finance, il vostro comune si indebita per il project finance, compra e si debita con un mutuo da 4 milioni per fare delle cose che non stanno in vincendo, eh, la, la, la sesta porta, cazzo la sesta porta, sembra, cos'è? La sesta porta che passi nell'area di racca da una setta satanica, che cazzo? allora basta cemento, noi siamo per cemento zero, diciamo cemento zero, si ricostruisce quella e si riconverte quello che c'è già, basta opere inutili, di provi allora parliamo della sesta porta, ne parliamo con Marco che ha un po' studiato l'argomento dunque, per parlare della sesta porta bisogna eh, rifarsi a quello che fu il, il, il C.P.T., il Consorzio Pisano Trasporti. Sì, bisogna tornare indietro di un bel il, sì, Consorzio perché il Consorzio Pisano Trasporti, buongiorno a tutti, era una società che gestiva contemporaneamente il trasporto urbano ed extraurbano, ma anche i parcheggi e le strisce blu. Perché? Perché anche nelle migliori città del mondo il trasporto pubblico si può manzugomma, si può autosostenere al massimo in percentuali che vanno dal 30 al 40% va un po' meglio nel caso dei tram però le cifre sono queste quindi è comunque un trasporto in perdita come si fa a compensarlo? come facevano prima a Pisa anche a Firenze e in altri luoghi in cui con i soldi dei parcheggi e delle strisce blu si pareggiavano i bilanci in passivo delle società di trasporti urbane. Però il problema qual è? Che queste società che gestivano parcheggi e flusso blu facevano dei bei utili e quindi diciamo che alcune amministrazioni hanno cominciato a vederle in modo molto interessato come possibile fonte di finanziamento per lavori a parte e quant'altro cioè erano nate come una penalizzazione del trasporto pubblico esatto. per favorire il trasporto pubblico. Esatto, proprio un trasferimento, sì, un trasferimento. io penalizzo economicamente e anche come accessibilità eccetera, il trasporto privato e con quei soldi che ricavo finanzio quello pubblico che così ha un costo minore e c'ha una doppia incentivazione perché c'ha anche il fatto che è più facile rispetto a quello privato. Quindi arriva Fontanelli, la giunta Fontanelli e cosa fa? Crea Pisano. Crea sì, Pisano, nel, 2004, nel 2004. Crea, crea la Pisano ehm, e quindi la, la, la parte dei parcheggi di CTP diciamo, eccetera viene scorporata nella Pisano. Esatto, però il CTP mantiene il 50% sì, inizialmente. quindi viene fatta una società unica e comunque in esatto. genere poi e fanno pari. Invece poi succede che la Pisano e i CTP diventano due società diverse. Esatto. La Pisano 2006. Eh, si rifonde, eh, quindi paga, fa un pagamento. A, CTP, eh? e diventa una società. A questo punto al Ctp gli vengono a mancare i finanziamenti che aveva Esatto, e infatti la situazione che tra l'altro era in attivo, a differenza di Livorno e di Lucca che non erano affatto messe bene a livello economico, il Ctp era, e lo diciamo noi che non siamo interessati, sì. era gestito in passato abbastanza bene e addirittura era inutile. E vabbè, e lì comincia la resistibile discesa esatto. del Ctp. Che poi insomma, confluirà poi nel CTT Nord, eccetera, ma no, questa è un'altra storia. Esatto. E... Mentre la Pisano diventa quello che era, cioè resta quello che era una produttrice di utili. Esatto. E lì c'è l'idea eh, del secolo: cioè usare questi utili anziché per un fine nobile, come il trasporto pubblico, per la solita squadra di speculazione di utili. E nasce la sesta porta. Esatto. Una premessa fondamentale è che dove sorta la sesta porta, c'era un parcheggio che sostanzialmente era una miniera d'oro perché era il parcheggio più grande e più centrale di Pisa e quindi permetteva incassi molto alti che appunto andavano a contribuire a pareggiare il bilancio del CPP iniziale e quindi qui avviene una scelta a dir poco paradossale, cioè il dire io faccio fare a un privato un parcheggio in piazza Vittorio Emanuele in un luogo che per strutturalmente è abbastanza difficile e poi la storia costruttiva l'ha dimostrato e addirittura abbandono l'altro parcheggio per farci sostanzialmente una speculazione immobiliare, non saprei come altro definirla perché non è, inizialmente non era previsto alcun trasferimento di uffici pubblici da quello che a noi risulta né la SEPI né del vigile urbano in quella struttura doveva andarci soltanto il famoso istituto di vulcanologia che poi ha dato disdetta e quindi ha creato il buco Sì, perché l'Italia, di Monti, Tremonti Tremonti esatto. cioè, hanno, eh, hanno prosciutato anche l'istituto di vulcanologia e quindi non aveva più i soldi per eh, diciamo, rispettare l'impegno della presa. preso esatto. a questo punto si è creato un buco No, si è creata una vorragica perché noi si parla di milioni di euro sul giornale, ad esempio sabato scorso, sulla prima pagina di un giornale to non, toscano, c'era Sesta Porta una voragine sulla prima pagina, non sulla pagina interna, e si parla di 9, 6 milioni, non si sa, ma in realtà l'edificio è costato 33 milioni, se si calcola che il parcheggio su cui insisteva era già di proprietà del comune, è un'area molto grande in quella posizione, avrebbe avuto comunque un valore molto alto, si ragiona di un investimento su 40 milioni e ci vorremmo capire dov'è che rientrano perché la SEPI aveva già una sua struttura fatta, comprata apposta ad hoc, ristrutturata ad hoc per essere uffici della SEPI e adesso si pensa di venderla per trasferire la SEPI in un luogo posticcio in cui verranno adattati gli uffici per fare lo stesso Tra l'altro vendere degli immobili di questo periodo è proprio il massimo. Tra l'altro il Palazzo della Sepi è chiuso in una piazzetta ZDL24, non ha un parcheggio, è stato ristrutturato per farci uffici pubblici, io così a occhio perché non vorrei sparare cose, però se ci prendono la metà, al massimo un terzo dell'investimento fatto fra acquisto e ristrutturazione è tanto. Abbiamo parlato della sesta porta di Pisa, eh, una cosa importante per capire almeno tre cose, che... Cosa, che eh, sono quelle operazioni che possono stare all'inizio di un grande deficit, che sono quelle operazioni che distinguono molto eh, una filosofia. Per esempio per il Movimento 5 Stelle il, il comune non, non dovrebbe essere un, un ente appaltante di opere edili dovrebbe essere più che altro un fornitore di servizi. E in questo senso non è che poi dare servizi, cioè mh, non faccio occupazione, il comune dovrebbe riscuotere le tasse e dai servizi, e con questo farebbe occupazione. Anche l'edilizia fa occupazione, ma l'edilizia può essere dirottata verso il restauro, anziché, diciamo, lex novo, e il restauro tanto senza ne sarebbe e Poi abbiamo anche scoperto che, diciamo, fino agli anni 2000 la regione toscana non era poi commessa così male in alcune cose, era, era abbastanza organizzata, abbiamo visto come il trasporto pubblico veniva finanziato con i parcheggi e poi dopo è successo qualcosa, probabilmente è arrivato il PD, del resto anche a Siena col Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi era lì nel 1472. insomma, e poi è arrivato il PD. resistito a carestie, guerre, qualunque cosa negli okay. ultimi 500 anni, eh, fino eh, al PD. Sì, eh, vabbè, è andata così. Arrivederci da andarci in questa rivista.